Zombie Apocalypse Ciao ragazze! Ciao a tutte e a tutti! Nuovo video vlog! Come state? Spero bene! Nuovo video vlog in camera mia, anche questa volta! E niente, ragazze, che dirvi di bello! Eh, oggi stamattina sono stata a Maddalena, non ho fatto video vlog perché tanto. Eh, c'era poco da catalogare, vado sempre agli stessi posti. Oggi sono andata al calzolaio eh, a ritirare le scarpe di mia nonna, che ovviamente. Purtroppo a eh, me non ci cammina più benissimo come una volta, più benissimo, vabbè, più bene come una volta. E quindi dimmi, um, cosa ho fatto, um, siamo andate con tutto a cercare le calze per me, che ovviamente non abbiamo trovato. Quindi non lo so, forse la prossima settimana riuscirò a trovare altre calze, non è detto, però vabbè, niente. Nel frattempo, adesso tra un poco mi voglio fare il letto perché, oppure, non lo so, il letto me lo do per forza fare. Mm, vabbè, a me non puoi dormire e lo devo fare per dormire perché lo sto guardando da questa parte dove non vedete voi ed è troppo disfatto, vabbè, niente. E nel frattempo mi sa che io qua apro la finestra perché non va, vabbè, lasciamo per l'altro che inviglio. Boh, vabbè, non so se apri la finestra o meno, perché sapete cosa sta succedendo? Che se apro la finestra i miei vicini mi spiano e a me non mi piace questa cosa di stare spiata. Boh, vabbè, io la apro perché non mi voglio stare al buio. E niente, ora apro. Aspettate un secondo qui, provo a Quindi niente ragazze ho aperto la finestra e si dovrebbe vedere meglio adesso il come dire il video Anche se potrei anche spegnere la luce tanto non stiamo facendo nulla di che solo un video vlog Sì, è vero è più buio però non mi sembra tutto questo buio che c'è Intanto mi le notifiche a destra a mano, vabbè sto registrando con l'iphone e eh, anche se si scarica che se ne frega io lo torna a ricaricare allora eh, premetto che dopo in avanti video anche se li monto non li modifico, li lascio così come sono. Non mi va di stare sempre tagliando. Perché ho letto nei commenti che è vero, ci vuole tempo e energia. Io tutta questa energia non ce l'ho e ho poco tempo per montare i video, ma quel poco tempo che mi rimane voglio far solo registrare i video, montarli no, se li monto ma non li modifico. Se c'è qualche pezzo, qualche cosa che non va, al massimo ne taglio un pezzo, ma l'altro dove c'è da capire cosa sto dicendo lo lascio perché sennò no non ne esco più non voglio stare ore ore a, a, attaccati, al per, attaccati al telefono per montare video no non esiste vabbè che c'è il computer ma anche il computer voglio starci poco e uscire di più anche, anzi sto uscendo molto tantissimo sto uscendo molto di più però mh, a guardare i vostri video mi ci voglio mettere l'impegno perché non ci voglio stare sempre ore e ore a stare lì a montare video sì, mi piace montare video, è la mia passione però non voglio starci troppo tempo quindi se vi va guardate i miei video perché a me fa piacere quando guardate i miei video mi sono accorta che però ho, mh, ho veramente pochissime visualizzazioni non so, capisco perché forse vi piacciono i video quelli fatti più a Modino come si dice a Belluno, la città di Clio make up, ehm, però ci tengo anche a ribadire che Preferisco fare video anche okay, fatti così, però almeno sono fatti bene, ragazzi, che vi, dico, che vi devo dire aspettate il cambio braccio perché questo mi sta facendo male e nulla. Quindi niente ragazzi, era per dirvi che ehm, ho preferito farli adesso a, registr a, a, a, a aiuto. <ride> Registrare questo pezzo non lo taglio, ecco, lo lascio così com'è. Registrare questo video adesso perché così almeno riesco a, a pubblicarlo all'istante. E niente. Quindi che dirvi? Tra poco il Votion Watson My Purse, che vuol dire cosa c'è nella mia borsa. Come ho detto io, l'ho detto all'americana ma l'ho detto. E niente. Quindi sperando che questo video riesco a caricarlo subito. Perché non c'è voglia di stare ore e ore appunto a vedere il video che non si carica per niente. E niente poi questo è il mio outfit vedete questo è il mio outfit di, di stamattina lasciate perdere le pantofole della dottor shawl e questo è il mio outfit di stamattina aspettate che vi metta un po' meglio ok bene così ci siete e nulla quindi tutto sommato ragazze finalmente ce l'ho fatta a registrare altri video non so quanto uscirà a lungo, però voglio, voglio parlare un po' con voi, nulla. Mia nonna nel frattempo sta facendo la spremuta. Non so perché non la sto sentendo spremere le arance, però vabbè, niente. Eh, al limite ve le. Ah, non così più che da Instagram, niente. E quindi Lo farò un video di trucco, ma c'ho la pelle crepata. Non so perché, Aspettate un attimo sì, cioè la pelle è molto crepata adesso lo si vede perché ho messo molta crema però stamattina mi sono spaventata perché mi sono svegliata con il naso in questa parte qui tutta crepata quindi ho detto cosa vuol dire crepata? ve lo spiego che avevo tutta la secchezza della pelle che si era fatta tipo il deserto della Sahara, non era una bella cosa da vedere vi giuro che avevo tutta la pelle secca proprio aggrinzita in una maniera pazzesca e cosa ho fatto? Mi ho lavato bene bene la faccia e mi ho messo una crema, della, una crema la crema di Vichy, che eh, mi ha risolto il problema. Adesso, adesso spero che non ritorni a creparsi la pelle, perché sinceramente è un po' stancata questa cosa che ogni volta che io mi, la, mi rilavo la faccia o altre cose, mi si diventa la pelle che veramente fa veramente oscena, per non dire altro. Non voglio dire in perché non, non mi sembra il caso. Però sì ragazze, non era, non era un bel vedere la mia pelle stamattina, faceva piuttosto, piuttosto pena, per non dire altro, pena, diciamo pena perché era una cosa inguardabile, era veramente da lasciarci da coccolone era la mia pelle, come si può dire? Sì, da, da spavento, quindi ho detto no, curiamola, curiamola. E appena ho tempo vi farò anche un video, vi faccio qualche maschera maschera quella in tessuto, sì, bravissima perché così ne ho bisogno. Che veramente la mia pelle è indecente da guardare. Non so io, ma voi la mia pelle veramente fa ah, schifo. Sì, è così quando no. Vabbè, me la sto curando però me la sto curando tantissimo. Però non lo sto facendo in età con voi perché non mi va di mettere troppe cose mie. Eh, su YouTube, è vero, ci sono su YouTube da anni, da 2013. Eh, l'ho riaperto questo canale perché prima ne avevo un altro dove facevo video smr. Di tutto e di più. Ma eh, volete che io ho pasticciato un po' su YouTube? Ho pasticciato nel senso, nel senso varie impostazioni su YouTube e l'ho cancellato. Chissà per quale motivo, l'ho eliminato del tutto. E adesso mi tocca rifare. Adesso che ho questo lo sto tutto rifacendo da capo quindi tutta una mm, che due mm, avete capito due mm, eh, due scatoline così perché mm, sì veramente ho fatto un pasticcio che non so perché io ho eliminato can il canale forse perché volevo mettere mi piace mm, mm, pubblici ma youtube volete o non volete ha cambiato eh, le regole ma non solo ha cambiato anche il modo di mettere il mi piace perché è vero forse noi non possiamo vedere quanto, quando voi ci mettete il mi piace o i dislike eh, quindi alla fine eh, io lo metterei visibile il mi piace ma non è stato possibile perché youtube nasce no, anche delle cose che non ho commentato guardate è una cosa Veramente impossibile, tante volte YouTube fa veramente pietà, fa... e osceno. È veramente molto osceno, perché se ti dico non fare stupidate YouTube, perché devi fare tutte queste stupidate? Ha cambiato, non tu poche cose, tutto, ha cambiato tutto. Vabbè, Sciampedra. Adesso andiamo alla luce perché forse qua mi vedete meglio, sì è vero, mi vedete meglio a parte questa strisciata qui che non so cosa c'è come ci fa questa strisciata qua vabbè sono sempre assurda cosa ho combinato io cosa ho combinato vabbè e niente già aspettate un secondo voglio provare a ops no così non va bene voglio provare a mettervi in una maniera se mi riesce un attimo solo eh se mi riesce perché non è detto allora no però qua non va bene aspettate un attimo. ok ce l'ho fatta forse bene allora vi volevo, met volevo mettere una posizione no così non fa no, aspettate un attimo solo che vi meglio allora nel frattempo qua allora si sì, lo so sentite la sede perché la sto spostando per posizionarmi meglio non è il massimo come vi sto mettendo però se voglio provare a qualche modo e nulla Sì, mi vedete un po' altalenante con questo video, ma non so come, come mettermi, però vabbè, niente. Ma ce la farò a mettervi in una posizione che non potete cadere. Sì, lo so, vedete il letto, tutto disfatto, ma pazienza. Ops, cadete, cadete, sì, cadete. State cadendo. Oggi questo, questo video sarà super movimentato. Portate pazienza, ma non mi sento di modificare niente. Già. Quindi, eh, tutto sommato, alla fine sto riuscendo a fare un video come piace a me, ma anche se tanto viene sempre movimentato. E niente. <ride> già Poi dovrò pensare a, quello, a che miniatura mettere. Tanto lo so, la miniatura verrà una cagata. Eh. Scusate, la parlaccia, ma è così. Era una schifezza la la miniatura, però ci voglio provare, in qualche modo Cioè ehm, Ho dovuto aprire la finestra, perché non si capiva niente di com'era questo video Già Allora, ti ho detto un secondo che ho fatto che ho fatto ad accendere la luce, perché così è troppo si sì. Così è meglio, decisamente meglio così, perché altrimenti è troppo buio la, il video. Vorrei aprire anche la finestra, ma se no non vedo un video veritiero, almeno credo. Però almeno ho aperto la finestra, i, i vetri chiusi e le penserà aperte, almeno così. Capite, cioè cercate di vedere me vedrete meglio questo video. E niente. Oggi non mi sono truccata tanto a parte le sopracciglia, un po' di blush correttore zero perché andavo di frettissima alla, alla Maddalena, all'isola di La Maddalena. E quindi ho detto no, mi trucco un po' di blush, mi uniformo le sopracciglia, le faccio un po' più decenti. E basta con Roma Talena. Buon cacao ne ho messo una, bella, una, buona, una buona dose sufficiente per una buona quantità industriale perché ho le labbra molto secche. Nonostante ieri mi ho fatto la, lo scrub, zucchero e miele. Zucchero e miele? Sì. Zucchero e miele. E, e mi è venuto molto bene lo scrub, nel senso che mi ha fatto bene le labbra tanto perché oggi non sono più con le pellicine che fanno veramente mm, orrore a vederle non piacciono vede, fanno veramente pietà quindi no e quindi nulla ragazze alla fine sono riuscita a farmi lo scrub non ho fatto lo scrub ai piedi perché ragazzi, il tempo lo trovo ma non è sempre sufficiente quindi lo faccio sempre a uh, a serata tardi, ma quando mia nonna va a dormire, vado a dormire anche io che non farla per preoccupare. Perché voi direte preoccupare di che mia nonna vuole dormire, che non ci sia chiasso, e soprattutto mi vuole mettere a letto, perché... Ha paura per me, mi vuole proteggere. Ma che modo? Lei vuole sempre proteggere. No, non pensate male. è che io... Anche io da notte non esco, no? Perché non voglio uscire. Perché intanto cosa riesco a fare? Non fanno un cavolo. Bla, bla, bla. La notte, la è ovviamente fatta per dormire, vabbè. Io potrei anche eh, andare in discoteca, ma a me la discoteca indovina un po', indovinate un po', non mi piace perciò non ci vado e sono a posto anche perché sento troppa roba c'è troppa gente che quando va in discoteca o si imbriaca o si imbriaca, oppure va fuori di testa quando si imbriaca esce dalla discoteca e eh, lasciamo perdere quello che succede perché. Eh, non va bene, ci sono tante quelle canzoni dove vogliono lanciare un messaggio di, di mh, cordiale verso quelli che si fanno male fuori dalla discoteca, o, o peggio ancora, dove escono fuori di strada o perché sono distratte col telefonino, o perché guardano nel vuoto, o perché fa troppo buio o per altre cose che non so dire qua perché non sono con loro, per, per mia fortuna, ma anche perché non lo so. Come dire, non, lascia, non, non voglio lanciare un brutto messaggio, ma non voglio neanche dire che, eh, che non mi sta bene che tu, ci, ci sono ogni anno, quasi ogni anno, non so quanti morti sulla strada perché escono in discoteca. Ma io dico: se voi siete in discoteca, non potete almeno cercare di eh, dormire in macchina o cercare un posto vicino a discoteca. Dove vi posso uh, alloggiare eh, la mattina dopo non uscite? Che almeno non, non siete interi, integri. Capite cosa vuol dire? Integri, che siete vivi, almeno non vi siete fatti male non siete niente, e non avete avuto nessun incidente. Questo voglio dire. Un po' di cervello ce l'avete per capire cosa vi sto dicendo. No, non mi dite che io sono qua, sono là, insultatemi pure perché non mi interessa. Voi dovete capire quando uscite dalla discoteca. Non vi fermate, non andate in macchina. Se andate in macchina dormite, vi addormentate e la mattina siete oppure andate in una loggia dove volete voi. Ma non guidate la macchina e imbriachi. Per l'amor di Dio ragazze o ragazzi state attenti perché la vita è la vostra. No? Non è solo dei vostri genitori che vi hanno creato. Vi hanno... Non, è, non sono piena di odio e di rancore. Però non potete neanche pretendere che... I genitori stiano lì ad aspettarvi ore e ore e poi voi vi ritrovate, per l'amor di Dio, chissà come. Ma stiamo scherzando cosa? Ragazzi, datemi retta. Se vi imbriacate, non state la guida. Andate in un alloggio e vi fate alloggiare da amica, non so da chi, ma almeno non guidate, vi prego, non guidate perché c'è troppi, troppi morti sulla strada, ragazzi. Ma stiamo scherzando cosa? Non va bene così. E per altre situazioni ragazze e eh, ragazzi eh, certe cose che dovete fare non le fate, perché non fanno bene, e sapete bene di cosa sto parlando. Non vi fate avvizzare, cioè abituare a certe cose strane, tipo la droga, la droga, sì, avete capito bene. Non fa bene e non è una buona cosa. Le cose sane sono l'amicizia buona. Una, una, sana, una sana vita tipo leggere, studiare, divertirvi, ma non per te non, non fate queste cose schifezze, queste schifezze che non esistono. Sì lo so, è libertà, è voglio svagarsi, voglio strapazzarvi, tutto lo volete, ma non prendete queste cose sch queste schifezze che fanno veramente pietà. Sono scelta da, da prendere e poi. Avete il cervello che non vi funziona più, perché la verità non mi funziona più. Quindi, che ve ne fate di usare queste robe? Non va bene. Lo so, ho detto una cosa che non dovevo dire e le, lasciare, le lanciare come messaggio, però mi sono sentita di volerlo dire. Quindi, per favore, no, non parlate di queste robe, non fate queste cose, non è un be una bella cosa. Io ho lasciato solo questa cosa, ho detto, però. A vostro, a vostro rischio e pericolo, ma non lo fate, per, per favore, non, non mi auguro né al mio vecchio nemico di assumere questa roba che fa anche male al cervello ma soprattutto a tutto l'intero organismo, ok? No. Voi direte, ma, voi ne, ma tu ne hai mai assunto? No, no, mai poi mai, e mai lo farò, mai, mai! perché non è una buona cosa, non, è, non, non, non, non fa bene, non è, non è bello, non è una bella soluzione sballarsi e avere, come si può dire, la mente libera da cosa, da per tutti i pensieri, no, non è una bella cosa, quindi non lo fate, per favore, state calmi, anche se le cose a volte vanno male, ci sono alti e bassi nella vita, ma per favore, cercate di non, non, non prendere queste cattive abitudini e di avere le cose, Deve avere un bel niente ragazzi, a cosa vi porta a prendere queste robe? A niente, vi porta solamente a, a stare male, perché poi state male e fate stare male gli altri, quindi no Non ci sta, vi porta a sballottarvi il cervello, non fa, non è una buona cosa Poi cos'altro volevo dirvi? Niente, il discorso è finito qui perché non, non sono né un prete né nulla, però non sono né un avvocato né nessuno però vi volevo solamente, non sono una saggezza, però, scusate stavo dicendo un messaggio, non sono una ragazza che è saggia, però dalle mie, dalle, dalle, dalle, dalle, dalle, le mie considerazioni sono queste, che non mi piace la gente che si sballa di cose che non sono buone, che la gente che si fa del male perché va in discoteca e si, si fa del male no, però in un certo senso sì, perché quando si ubriaca poi vedere come sono i, i, le cose brutte che gli accadono, quindi no comment, però cercate di alloggiarvi e l'altra cosa che vi ho detto, state attenti a non fare uso di certe robe, perché non è mai una buona soluzione, soprattutto nei momenti brutti della vostra vita, non lo fate, cercate aiuto, quando qualcuno vi chiede qualcosa o vi dà offerte di brutte cose, no, aiuto, che ne so, chiedete informazioni di altro genere o fatevi aiutare, ma non fate queste cose per, vi prego, per favore, no rifiutate, se proprio me lo, vi devono per forza um, come dico, se proprio vi devono per forza uh, eh, come si può dire, non mi incuriosire o altre robe del genere o anche che ne so invogliare voi direte no non mi interessa non ne prendo se poi ti senti male tu ah, me non me ne può fregare meno o ti aiuto o faccio quello che vuoi ma non mi coinvolgere nelle tue porcherie ok niente perché c'è gente che insiste su queste cose c'è gente che veramente non, è, non, non ce la fa proprio a, a rompere le scatole a non rompere le scatole e vi vuole più forza costringere o coinvolgere in cose che non sono lecite quindi non lo fate ragazze, non è una buona cosa Poi ragazzi, un'altra cosa che volevo dirvi è vi lascio andare Perché tanto poi, non so se vi lascio andare o meno, però nel vero senso della parola vedo un altro video ma caricare caricherò insieme a tardi Sempre se non mi prendo lo spirito di caricarlo uno a prezzo all'altro, comunque vabbè ehm, Niente ragazze, eh, ragazzi, sì sono contenta di avervi parlato un po' Delle cose, che, delle opinioni di altri tipi di informazioni che ho sentito dire che vi ho voluto portare sul mio canale YouTube, ma soprattutto spero che YouTube non mi vada il video perché non ci tengo proprio, però almeno vi ho detto quello che mi sento di dirvi: davvero non sono un avvocato, né una psicologa né niente di niente, ma vi ho voluto informare, e, e più che altro informare, no, ma ai, avvertire delle cose che vi possono accadere se fate cose strane o se prendete cose strane o via discorrendo quindi fate i bravi e comportatevi come delle brave o bravi ragazzi che so che ce la potete fare perché avete energia e cose belle da dare tanto amore da dare amore sì. energia e tanta salute buona non prendete cose e non fate i cretini perché chi fa il cretino si trova male e niente ragazze vi raccomando buona vita a tutte e a tutti oggi qua a Palau una bella giornata e che dire vi saluto, mi abbraccio e ci vediamo al prossimo video ciao ciao ragazze a presto